Ciao sono Marco e come vedi sono in un posto meraviglioso Questa è una bellezza Sarà circa mezz'ora che non incontro nessuno Bella corsetta, leggera, me la sono proprio proprio goduta Sono diversi giorni che corro consecutivamente e cominciano a farmi un pochino male i piedi E mi è venuto un pensiero Voglio condividerlo con te, ma come tu sai, pensare altri non è che porsi delle domande. E pensavo a un bel massaggio ai piedi. Non so, ti piace? A te piace quando ti fanno il massaggio ai piedi? Eh? Oppure magari, non so, un bel massaggio sulla cute. Io quando andavo dal barbiere, come vedi è tanto che non ci vado, ma quando andavo dal barbiere sotto le sue mani praticamente mi ci addormentavo e come mai ci piace così tanto ma soprattutto come mai se ci piace così tanto non ce lo facciamo da soli perché ti dico questo? perché il massaggio ai piedi è veramente molto molto bello rilassante proprio piace quando ti fanno il massaggio ai piedi ma se ti piace così tanto il massaggio ai piedi perché la sera quando stai sul divano non ti prendi in mano un bel piede e con le mani fai un bel massaggio? No? sarebbe molto più semplice d'altro canto se ti piace il massaggio ai piedi nello specifico fatelo da te ce lo, ce lo hai a portata di mano eh, lo puoi fare in qualunque momento e non solo ma poi quando te lo fanno le altre persone non so se hai notato come ti toccano il piede tu subito ah, vai, vai in sullucchero, no? e poi eh, dici anche bello bello un pochino più in là no? Eh, perché questo? Perché ovviamente loro non possono sapere qual è il nostro punto più sensibile, quello in cui noi godiamo di più. E noi invece lo sappiamo. E perché allora questo massaggio ai piedi non ce lo facciamo da soli? Eh? Bella domanda, è una domanda che voglio girare anche a te. Perché secondo te preferiamo che siano gli altri a farci il massaggino ai piedi oppure il massaggio alla cute? Eh? Perché lo preferiamo? Io non ce l'ho una risposta, aiutami tu. Eh? Attendo le le tue osservazioni nei commenti poi se c'è anche un'altra parte del corpo che ti piace ma a cui, su cui ti piace sentire il massaggio o qualche cosa di questo genere qui fammi sapere scrivilo nello spazio dei commenti secondo te perché ci piace di più quando lo fanno gli altri a noi il massaggio ai piedi eh? piuttosto che farcelo da soli un abbraccio ciao